io ho cercato durante il mio viaggio di volare il meno possibile e all'inizio ho detto dai che lo faccio senza prendere neanche un aereo e invece una volta arrivato Benin ho fatto dal Marocco fino al Benin via terra al Benin, in Benin non sono riuscito a continuare via terra perché c'era la Nigeria mm -hmm. è stato provato per il visto sia in Togo che, che in Benin però non, non c'è stato verso e quindi ho dovuto prendere un aereo in Congo in realtà mm. ci sarebbe stata la maniera però poi, di poi nel senso mm -hmm. che il visto di te lo fanno in Ghana col dopo e, e quindi dopo, dopo la prima volta che ho preso un aereo ho detto vabbè mi sono rovinato io ho cercato sempre di prendere il meno aerei possibile però poi appunto si è dimostrato non dico indispensabile ma quasi da farmi troppi problemi io ho preso anche un volo.